Grazie a tutti e grazie per aver accolto il nostro invito per questo secondo incontro che fa parte di un, di un ciclo dedicato al Trattato del Quirinale, organizzato dal CESPI e dall'Ambasciata della Repubblica Francese in Italia. L'incontro ha l'obiettivo quello di appunto, dibattere sui nuovi scenari della regione del Mediterraneo, una regione che ricopre un ruolo centrale per l'azione politica europea e, e che appunto è al centro eh, del, de, dei piani strategici eh, sia della regione appunto mediterranea che comprende il Nord Africa e il cosiddetto Medio Oriente ma anche poi per un'azione un, un del, del nostro paese, della, della, della Francia ma anche appunto poi in maniera più generale e, e a livello diciamo, di unione dell'Europa. In questo appunto, secondo incontro andremo ad affrontare quello che è il Trattato del Quirinale e il suo focus nel Mediterraneo. Trattato che già nel primo articolo pone un'attenzione un particolare a questa regione molto, molto strategica. Cito l'articolo giusto per avere un, una panoramica l'articolo dice riconoscendo che il Mediterraneo è, è il loro ambiente comune le parti sviluppano sinergie e rafforzano il coordinamento sulle questioni che influiscono sulla sicurezza sullo sviluppo socio-economico sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione e sul contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare esse promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche e si impegnano altresì a favorire un approccio comune europeo nelle politiche con il vicinato, medio, eh, vicinato meridionale e orientale. Dunque, ehm, vediamo che i temi eh, e i focus e gli interessi sono eh, molteplici, molti si ehm, di fatto si eh, incrociano e di fatto molte volte sono delle, ehm, delle questioni molto eh, centrali, anche appunto naturalmente come eh, dicevo precedentemente. Eh, di, di particolare importanza per i nostri paesi e cercheremo di affrontare le sfide appunto che la regione ci pone di fronte eh, come Italia come Francia e come Europa insieme appunto per diciamo, comprendere eh, quali sono eh, appunto eh, i focus principali e lo faremo insieme appunto ai nostri ospiti ai nostri ospiti eh, che appunto ci daranno i loro punti di vista che ci aiuteranno ad, ad analizzare a 360 gradi, quale, eh, quale sfida e quale opportunità la regione possa offrire. Andando a presentare gli ospiti e le ospiti, inizio con l'onorevole Stefania Grazzi, presidente della Commissione Esteri al Senato, il dottor Alfredo Conte, responsabile d'area del Ministero degli Affari, degli Affari Esteri, il dottor Raffaele Dan, eh, segretario degli Affari Esteri del Ministero degli Esteri della Repubblica di Francia, e poi i nostri esperti, eh, inizio con il dottor Fabio Nicolucci, che è Press and Public Information Officer, esperto MAICI, e è anche esperto dei MAICI per il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, missione EUCAP Sahel Mali, e Senior Gulf Analyst presso la NATO eh, Defense College Foundation. Abbiamo poi eh, Umberto, il dottor Umberto Profazio, dottore di ricerca in storie internazionali, ha scritto una, appunto, una tesi diciamo, sulle, eh, sulla posizione internazionale della Libia nei primi anni dopo l'indipendenza, da anni si occupa eh, di Medio Oriente e Nord Africa, con particolare interesse per le aree di crisi, è analista anche per l'area Maghreb per la NATO Defense College e collabora con diverse riviste ed istituti internazionali. Eh, non vorrei dilungarmi molto, ma eh, mi sembra doveroso fare una nota introduttiva all'argomento all di oggi. Ora, ehm, abbiamo di fronte una regione molto, come abbiamo detto, molto centrale, che tuttavia in questi ultimi anni ci ha dimostrato di essere una regione che eh, ci pone davanti diverse sfide. Sfide che sono di fatto, lasciatemi il termine un po' anche... Contemporaneo e molto in uso in questo, in questo periodo intersezionali, no? ovvero che si un po' si eh, penetra l'una con l'altra. Una regione che è complessa, ma non complessa per i suoi, soltanto per i suoi problemi, ma complessa perché ogni paese che eh, abbiamo di fronte ha una sua particolarità, al contrario di quanto molto spesso si dice di trattare diciamo il Mediterraneo, la zona del Medio Oriente e Nord Africa come un blocco di fatto monolitico no? E ogni paese di fatto ha la sua complessità ma anche la sua eh, potenzialità. Di fatto le come abbiamo detto le sfide sono molte vorrei partire da, da una che a mio avviso in questi ultimo, in ultimi periodi sta caratterizzando sia il dibattito pubblico eh, europeo ma anche il dibattito pubblico della regione e che secondo me ricopre un'importanza e che fa da cardine anche alle altre agli altri fattori di, di, di, di interesse, che è la crisi, a mio avviso, climatica. La crisi, la crisi climatica, che il trattato dedica una parte rispetto alla biodiversità, ad esempio, la protezione della biodiversità, alla, ehm, appunto alla necessità di anche diversificare diverse economie. Ecco, la crisi di, climatica è di fatto è al centro ed è una crisi che poi va a fungere da fattore, da collante alle altre sfide appunto. La crisi climatica che in questi ultimi anni abbiamo visto diversi paesi del Nord Africa, hanno subito una forte migrazione interna, pensiamo ad esempio all'Algeria, all all'Egitto, alla stessa Libia, ma anche alla Tunisia e il, e il Marocco. E, e dunque che, eh, che tali, tale, tale, tale um, elemento di fatto contribuisce e all'instabilità all a volte di, di tali paesi, ma anche alle, eh, ad una necessità di intervento all'interno all de, degli stessi. Questo naturalmente da parte dell'Unione dell Europea e del nostro paese, dell'Italia e della Francia, deve appunto eh, far concentrare gli sforzi soprattutto alle, eh, sulle politiche e, eh, che appunto, in, soprattutto in questo periodo, visto anche gli stretti rapporti eh, che si hanno con questa regione, penso all'Italia, alla vicinanza geografica con, con il Nord Africa, ci deve porre davanti, è eh, quella di una promozione di un'economia un innanzitutto diversificata, soprattutto per alcuni paesi, pensiamo all'Algeria e alla Libia, e con la promozione di eh, fonti alternative e di sviluppo, ma anche dal punto di vista eh, energetico. Naturalmente eh, non, sono, eh, non è soltanto l'aspetto la, la, la, climatico il centro appunto, della, poi della strategicità di questa eh, regione. In quest'ultimo periodo abbiamo visto alcuni paesi, soprattutto dopo l'invasione russa in Ucraina della crisi del, gra, del grano, abbiamo alcuni paesi che di fatto eh, stanno soffrendo questa, eh, questa crisi. Penso innanzitutto alla, alla Tunisia che più del 50% è importatore di grano nella, nella regione, che, grano che arriva grano e cereali in realtà che arriva appunto dall'Ucraina dall e dalla Russia penso anche al Libano che è un paese di fatto che importa quasi tutti i suoi prodotti tra cui anche appunto questa importante risorsa e all'Egitto che eh, proprio in questi ultimi periodi ha dovuto far fronte a diverse crisi legate al grano e che lo ha spinto poi a ad affidarsi ad altri fornitori, ad esempio penso all'India. Naturalmente poi tali, eh, tali criticità si riflettono a livello sociale all'interno di questi paesi, appunto avevamo detto che ogni paese ha la sua eh, peculiarità eh, interna e, e naturalmente si reagisce in maniera eh, differente e le dinamiche sociali devono essere appunto al centro poi della del, del, del dibattito dinamiche che già ce l'hanno dimostrato nel, nel recente passato abbiamo visto come l'ultimo decennio sia stato caratterizzato da una forte mobilitazione popolare in, diverse, eh, in diversi paesi della regione se non nella loro eh, totalità anche se in diverse forme e con diversi eh, risultati e che tuttavia ci dovrebbe appunto far ragionare anche in un'ottica strategica e di relazioni bilaterali e multilaterali con, con, con tali paesi in ultimo eh, sempre collegato alla eh, crisi eh, russo-ucraina e agli effetti che può avere nella regione beh, abbiamo visto in questi ultimi tempi che diversi paesi europei tra cui l'Italia protagonista hanno eh, stretto diverse relazioni soprattutto sul campo energetico pensiamo ad esempio alla e al rapporto con l'Algeria, la, con la fornitura di gas e, appunto che proprio la scorsa settimana il presidente algerino Abdel Magid era in visita a Roma dove si sono stretti diversi eh, accordi di cooperazione non solo energetico naturalmente ma che appunto vede questa regione molto più strategica di quanto eh, si pensi la, la, la, la vicinanza geografica piuttosto che appunto le storiche relazioni che il nostro paese, ma anche la Francia ha con i paesi dell'area, ci devono far riflettere appunto su, ehm, su come sviluppare di fatto ed incrementare attraverso il trattato del Pirinale poi una maggiore cooperazione e tra i nostri paesi e i paesi del Mediterraneo, ma anche a livello europeo, per una rinnovata eh, strategia soprattutto e per leggere a mio avviso anche in maniera differenti le sfide che ci si pongono davanti, le lezioni diciamo che il 2011 ha dato all'Europa sono state molteplici e che di fatto ci spingono a non abbassare di fatto la guardia e a guardare soprattutto con molta più attenzione le dinamiche sociali e interne all'interno di questo paese, scusate il gioco di parole. E per iniziare il nostro eh, incontro io vorrei lasciare eh, la parola all'onorevole presidente della Commissione Esteri Senato eh, Stefania Craxi eh, ringraziandola della sua presenza e di aver accolto il nostro invito. Prego. Grazie a voi per questi incontri molto opportuni su un tema che personalmente mi sta a cuore. Non c'è dubbio che il trattato del Quirinale che è appena stato ratificato dalla nostra Camera e che ho messo in agenda alla Commissione del Senato verrà ratificato la settimana prossima è uno strumento utile per rilanciare il rapporto bilaterale tra Italia e Francia però vorrei usare anche parole di franchezza come si fa con alleati e popoli amici allora intanto non bisogna farsi illusioni chi pensa che questo trattato possa fare da contrattare o addirittura sostituire la relationship franco-tedesca coltiva un'illusione. Quella è un rapporto tra due, tra due stati, è un rapporto storico, è un rapporto tra economie particolarmente integrate. E bisogna anche dire, sempre usando il linguaggio della verità, che non sempre il rapporto franco-italiano-italo-francese è stato improntato alla collaborazione, anzi, più delle volte è sembrato un rapporto sbilanciato per quello che tra l'altro durante il dibattito alla Camera dei Deputati si sono levate molte perplessità e preoccupazioni rispetto a questo trattato. I trattati si sa, si scrivono, poi vanno riempiti di contenuti. Io penso che invece vada inteso come uno sviluppo proficuo nei rapporti tra i due paesi, ovviamente un rapporto che va bilanciato. In un quadro di collaborazione sui temi comunitari e internazionali, specie sul tema del Mediterraneo allargato. Penso anche che sia un momento favorevole per sviluppare i temi che il trattato pone sul tavolo, appunto, lei citava prima, dall'ambiente all'energia, alla difesa comune, ma io. Dico, soprattutto eh, sul tema mediterraneo, tanto più che la Commissione ha recentemente lanciato la sua agenda eh, per il mare Nostrum. Quindi io penso che il trattato eh, sia una grande opportunità per provare a rilanciare un'agenda euro-mediterranea. Scontiamo naturalmente i fallimenti, che però devono essere anche lezioni del passato, dal processo di Barcellona all'Unione Polo-Mediterranea, eh, tra l'altro a cui ora sottosegretario agli però ho creduto e lavorato molto, fallita sotto i colpi delle primavere arabe, ma non c'è dubbio che su questo tema una ritrovata sintonia di vedute tra Francia e Italia sia molto importante e per noi diciamo il Mediterraneo è una scelta, non è un'opzione, ma è l'unica strada che abbiamo davanti. Tra l'altro in un momento in cui la testa dei paesi nato sarà molto rivolta all'est, la testa dell'America è da tempo rivolta all'Indo-Pacifico e da questa regione, ahimè hanno più volte dato segnali di volersi ritrarre, si sono già in parte ritratti, il Mediterraneo resta per noi il focus centrale, non solo guardandolo, diciamo... Uh, come tema securitario perché da lì ci, ci vengono poste le grandi sfide per la nostra sicurezza delle grandi immigrazioni incontrollate che vengono tutte da lì, al tema anche del terrorismo che ha una recrudescenza e dopodiché stiamo, come lei diceva prima uh, la crisi alimentare la crisi eh, che si riverbera sul costo del pane e cereali quindi del pane ricordo che è stata anche alla base della crisi delle primavere arabe a suo tempo, rischiano di provocare fenomeni immigratori incontrollati, grande instabilità della regione, quindi noi abbiamo, come dire, un, non un'opzione ma un dovere di occuparsi. In questi anni purtroppo abbiamo un po' da un lato abbandonato l'agenda mediterranea, dall'altra proprio in quell'area tra Francia e Italia ci siamo fatti una concorrenza, difendendo interessi diversi, in modo un po' disordinato, con il risultato che nella regione mediterranea oggi sono gli attori strategici diciamo che sono entrati dalla Russia alla Turchia, gli Emirati Arabi e noi ci siamo in qualche modo, cioè, parliamo anche di una sconfitta, è inutile citare la Libia, ma la Libia dove Francia e Italia hanno operato, in, come dire, in, concor in concorrenza, mi consento di dire, anche un po' sle sleale, il risultato finale è stato da fronti diversi. Ma il risultato finale è stato una sconfitta per entrambi. Io credo che da queste lezioni del passato noi dobbiamo trarre spunto eh, e, soprattutto, come dire, mh, Utilizzare da ora in poi un approccio diverso. L'altra cosa che dobbiamo evitare di fare è leggere l'area mediterranea solamente in termini di ehm, approccio securitario. Io credo che il Mediterraneo, se noi riusciamo a coordinare Italia e Francia, imporre un'agenda europea di eh, supporto allo sviluppo, ci sono molte tematiche da cui anche eh, le, I paesi delle due sponde possono guadagnare. Ne cito una importante che sono le infrastrutture sottomarine. Noi siamo indietrissimo nelle infrastrutture sottomarine, ma se riuscissimo a coinvolgere in un rapporto strutturato i paesi della sponda sud, sarebbe un'opportunità enorme per l'Europa. Ricordo che nelle infrastrutture sottomarine passano milioni di dati. Si potrebbe creare dell'Europa, fare dell'Europa un hub digitale e il nostro paese, per posizione geografica e storica, potrebbe avere una grandissima opportunità di sviluppo appunto di concerto con quei paesi. Uh, noi in questi anni Ripeto, ci siamo molto ritratti, abbiamo molto sottovalutato il conflitto intra-arabo, che tra l'altro oggi è, come dire, è molto grave anche il conflitto intrasunnita, non abbiamo saputo leggere al fondo questi fenomeni. Io credo che una cooperazione strutturata, e ribadisco, bilanciata tra Italia e Francia nella regione per stabilire la regione mediterranea veramente ci darebbe un sacco di opportunità anche come dire il tema del diversificare il nostro approvvigionamento energetico fatto insieme avrebbe ehm, avrebbe molto un senso in questa regione il percorso non sarà semplice però bisogna che Italia e Francia lavorino insieme per fare di quella regione eh, che Un'opportunità per la regione che François Vitteran con un'espressione seducente definiva una comunità di destini. Grazie. Presidente, eh, in realtà ci sono tantissimi spunti. Che, che <ride> sì. e, e, mh, prima di passare la parola eh, volevo soffermarmi proprio sulle infrastrutture sottomarine che proprio nell'ultima settimana, nell'incontro tra il presidente Mattarella e poi anche con il presidente Draghi e Abdelmachid Deboun dell'Algeria, de si è di fatto riattivato il vecchio progetto della, del, del cavo sottomarino della, de, de, che doveva collegare e dovrebbe collegare la, la Sardegna con la regione di Shamia in, in Algeria e in questo senso le do appunto pienamente ragione su questa anche su questo uh, focus caddato come appunto è, è corretto a mio avviso eh, rimarcare il fatto sulla sull'approccio un po' emergenziale sulle sfide che ci ha posto davanti il Mediterraneo, l'abbiamo visto con la migrazione innanzitutto eh, dove siamo stati molto diciamo come Italia molto protagonisti, ma anche sulla lotta eh, al terrorismo e nella vera poi a che fare soprattutto nei contesti di crisi, penso, alla Libia, nel, appunto, eh, eh, nel, nella relazione con alcuni ehm, attori politici della, della regione. Che appunto poi eh, le, gli eventi che hanno caratterizzato eh, il Nord Africa e il Medio Oriente nell'ultimo decennio ci hanno poi eh, messo di fronte. Pensa ad esempio ai movimenti eh, islamisti moderati, e penso anche a questa, diciamo, in un certo senso, non comprensione di alcune dinamiche politiche che sono proprie della, della regione. E voglio lasciare, per non dilungarmi in troppo, eh, la parola invece al dottor Alfredo Conte del Ministero degli Esteri italiano. Grazie, eh, dottor Conte. Grazie molte. Eh, Cespi del, del gentile invito, eh, è stato un piacere, e un onore accettarlo, è un privilegio e anche una responsabilità adesso far seguire le mie parole a quelle della eh, presidente Craxi eh, che eh, ha tenuto a usare il linguaggio della verità, come lei ha detto io porterò quello della diplomazia che non è a dispetto di quello che si possa pensare, il linguaggio della menzogna o quello della doppiezza, ma è sempre la verità, cercando di smussare un po' gli angoli, eh, mettiamolo in questi termini. E, e comunque la, la Presidente Grazie ha detto delle cose che appunto io sottoscrivo in pieno a iniziare da eh, quella sua considerazione iniziale sul trattato del Quirinale che non può e non deve avere l'ambizione di soppiantare o di rivaleggiare con altri strumenti di collaborazione che la Francia ha con altri paesi alleati, né credo che sarebbe velleitario per l'Italia anche sentirsi in una competizione che invece deve essere uno spirito di cooperazione nella consapevolezza poi dei limiti che ciascun ruolo e ciascuna collaborazione e ciascuno strumento può avere. Fatta questa premessa, io però devo anche aggiungere eh, dall'ottica poi dell'operatore, ovvero di qualcuno che eh, col trattato del Quirinale ci lavora, eh, che eh, è uno strumento che in effetti sta dando, eh, come si dice un po' nel linguaggio trito dei comunicati stampa, un rinnovato impulso, ma eh, lavoriamo con i, con i nostri amici francesi molto più, e, e molto più, assiduamente, molto più assiduamente e eh, anche più efficacemente di prima. Eh, C'è uno spirito di apertura di cui eh, mi davano conferma anche i colleghi dell'ambasciata italiana a Parigi e me lo davano perché io, io stesso a Parigi eh, sono stato più volte nelle ultime settimane eh, nello spirito del, del Trattato del Quirinale, ma diciamo che poi, e questo me lo raccontavano anche ambasciatori di più lungo corso, in realtà non si avvertiva fino a qualche anno fa l'esigenza di un trattato perché eh, Italia e Francia pensavano, forse sbagliando, di non doverne avere bisogno. Eh, ora, eh, diciamo, il trattato c'è e, e fornisce un quadro di riferimento molto importante, molto utile, eh, che nel nostro interesse, sfruttare appieno, appunto senza poi eh, cadere vittime o credere troppo alla nostra retorica, ma mh, appunto prendendo comunque atto e attingendo a tutto il potenziale di apertura e di disponibilità a lavorare insieme degli, degli amici francesi. Sicuramente questo è, è particolarmente necessario ed è particolarmente importante in una regione come quella del Mediterraneo che, insomma, un po' per eh, le, le, gli imperativi della geografia e anche, se vogliamo, per quelli della storia, eh, per, per l'Italia è una responsabilità diretta e immediata. Lo è anche per la Francia, in misura diversa, perché appunto diversa è la collocazione geografica, diversa anche la storia di questo grande paese, eh, e però insieme possiamo fare eh, molte cose, molte cose confidiamo eh, utili eh, per, per la regione eh, non è sempre stato così appunto eh, anche nel, nel passato recente la presidente grazie si è soffermata su alcuni esempi quindi non, non ci ritornerò io però stiamo veramente provando a mettere il passato o meglio a, ad apprendere dal passato delle lezioni utili per non ricadere eh, in certi errori eh, e eh, sicuramente la Libia è uno di questi esempi. Ora eh, sulla Libia appunto ci siamo confrontati spesso e volentieri con, eh, con la Francia, non direi che la vediamo esattamente allo stesso modo perché appunto questa sarebbe eh, una non verità e, e dobbiamo rifugire appunto da ipocrisia di circostanza. Eh, abbiamo visioni parzialmente eh, divergenti eh, che eh, se eh, le dovessi illustrare io appunto poi magari Uh, Raffaele che interverrà dopo di me offrirà il punto di vista di Parigi nella nostra ottica diciamo eh, che eh, i nostri amici francesi eh, tendono a cercare eh, per i problemi complessi come quelli eh, che attanagliano la Libia soluzioni troppo rapide che quindi eh, mal si, si attagliano diciamo, alla, alla complessità delle, delle questioni eh, che, che affliggono eh, la Libia. Eh, detto questo, eh, di sicuro non possiamo risolvere questi problemi se non lavorando insieme, lavorando innanzitutto Italia e Francia, ma poi anche con altri partners, eh, in primis eh, la Germania eh, e eh, altri partners internazionali sulla Libia, eh, sicuramente resta indispensabile il ruolo degli Stati Uniti, dello stesso Regno Unito, gli attori regionali di primo luogo eh, di primo rilievo come, come la Turchia e l'Egitto, in una certa misura gli stessi eh, paesi del Golfo a cui faceva riferimento il eh, presidente Craxi, come gli Emirati Arabi Uniti e lo stesso Qatar hanno, hanno un ruolo rilevante. Bisogna tenere presente anche il fattore Russia che è presente eh, indirettamente anche se loro continuano a negare che si tratti di una loro presenza o di una presenza influenzabile con il gruppo Wagner, però eh, ci sono e la Russia oltretutto eh, siede anche in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per cui resta eh, un, un protagonista di cui eh, non si può eh, non tenere conto. Eh, dicevo, i problemi della Libia sono annosi ormai, sono molto complessi, eh, non sono immaginabili soluzioni semplici però noi non dobbiamo perdere né la speranza, né l'ottimismo né la determinazione a lavorare eh, per una loro soluzione ed è quello appunto a cui siamo impegnati a fare con, eh, con la Francia e eh, dicevo che il trattato del Quirinale da questo punto di vista eh, ci dà sicuramente una mano poi volevo rammentare un altro paese della, della Tunisia che è particolarmente noto e caro anche al presidente Grazzi, che è la Tunisia eh, la Tunisia è un paese non, non meno importante, è più piccolo sicuramente eh, e quindi meno ricco di risorse, soprattutto di risorse naturali, qui incidentalmente appunto pens basti pensare al potenziale di risorse energetiche, cui potremmo attingere in Libia se solo la Libia fosse un paese seriamente avviato verso una prospettiva di stabilizzazione, cosa che purtroppo per il momento non è. La Tunisia però è un paese molto importante per noi perché l'instabilità in Tunisia ha ripercussioni immediate anche in termini, bisogna dirlo, eh, di flussi migratori sul, e direttamente sul nostro paese, più, più direttamente che sulla Francia. Devo dire che la sintonia con Parigi eh, sull'urgenza della questione libica è massima e noi condividiamo veramente un punto di vista che è un punto di vista di grande preoccupazione per la condizione in cui eh, versa il paese, per questo stallo per questa crisi politico istituzionale della quale speriamo che si riesca a venire a capo con questa roadmap che ha introdotto il Presidente alla fine dell'anno scorso diciamo che gli ultimi segnali non sono dei più incoraggianti anzi c'è più motivo di preoccupazione che motivo di essere, di essere speranzosi o di essere ottimisti ciononostante bisogna la prospettiva migliore almeno, o la meno peggiore è quella della roadmap per cui noi eh, confidiamo che eh, si proceda in questo percorso attraverso un primo referendum costituzionale seguito poi da elezioni a fine anno e eh, le autorità tunisine eh, sanno di poter contare sul sostegno di Italia e Francia, anche se non è un sostegno acritico, perché appunto a fronte di iniziative più o meno recenti eh, che sollevano molte perplessità. Noi non manchiamo eh, di eh, sollevare queste perplessità con i tunisini, anche se il più delle volte preferiamo farlo appunto, attraverso i canali diplomatici piuttosto che quelli della public diplomacy, che eh, più delle volte possono essere eh, poco utili se non, eh, se non controproducenti. Poi è stato ricordato prima anche un tema, il tema del clima, che è un tema molto importante. Io eh, vorrei abbinare a quello il discorso eh, delle risorse perché è un discorso che ha portato prepotentemente alla ribalta, insomma, la regione, appunto pensiamo all'Algeria, alla, alla visita appunto di Stato del Presidente algerino in Italia, che sarà seguita poi a luglio dalla visita del Presidente Draghi per il vertice intergovernativo. Ecco, una cosa è molto importante per noi aver presente e far presente anche ai partner della regione. Il discorso delle risorse di cui questi paesi sono, sono ricchi, lo dicevo anche a proposito eh, della, della Libia, è un qualcosa che però deve andare nell'interesse anche degli stessi eh, paesi che ne sono beneficiari e depositari. Cioè noi non possiamo impostare le relazioni per la nostra sicurezza energetica mh, secondo una logica di sfruttamento, una logica predatoria. Lo Ripeteremmo appunto gli errori del passato eh, coloniale dal quale giustamente quei paesi vogliono affrancarsi e che noi vorremmo conservare all'archivio eh, delle, delle pagine tristi o meno gloriose della nostra storia ed è lì appunto che Italia, sottolineo soprattutto Italia, ma forse Italia e Francia insieme possono lavorare in positivo perché eh, le nostre aziende, i nostri paesi hanno della tecnologia che possono offrire, tecnologia appunto per le energie rinnovabili e anche sulle rinnovabili in particolare sull'idrogeno verde che la collaborazione con l'Algeria può trovare degli sbocchi molto positivi per l'Algeria, per il trattamento anche dell'acqua e quindi per cercare di mitigare uno dei, delle, dei drammi emergenti, quello della siccità e della sempre maggiore scarsità delle risorse idriche e quindi è lì che l'Europa e l'Italia e la Francia possono fare molto eh, per mobilitare l'Europa, possono presentarsi come appunto eh, dei partners eh, sinceri eh, e autentici eh, che offrano eh, soluzioni come si suol dire win-win eh, e quindi dalle quali attrarre beneficio non saremo solo noi, le nostre famiglie, le nostre aziende che pure hanno un discreto bisogno appunto di eh, poter eh, attingere alle forniture algerine oppure libiche oppure egiziane per non dipendere esclusivamente da quelle provenienti eh, da, da gasdotti e prodotti russi. Eh, e quindi, eh, ecco, eh, un altro tema molto importante è quello della sicurezza alimentare. Anche questa è una conseguenza eh, dell'aggressione della Russia in Ucraina, su cui l'Italia intende essere in prima linea, e eh, forse lo sapete il ministro. Di Maio ha convocato una riunione ministeriale per la settimana prossima, esattamente per l'8 di giugno, dedicata appunto alla sicurezza alimentare nel, nel Mediterraneo con la partecipazione di rappresentanti dei governi, dei vari governi della regione. Insomma, è un'iniziativa nella quale siamo soprattutto in collaborazione con la Germania che è la presidenza di turno del G7 ma anche con la Francia e eh, credo che una eh, lettera sia stata eh, indirizzata alla neonominata Ministra degli Esteri, l'ambasciatrice Colonna, eh, proprio eh, qualche giorno fa per far sì che eh, la Francia sia presente a questo importante appuntamento. Non vorrei dimenticare dei, delle tante aree eh, di crisi della regione il conflitto israelo-palestinese che veramente rischia di passare neppure in secondo ma in terzo piano dove Italia e Francia sono molto impegnate per cercare eh, di sostenere eh, l'autorità palestinese e di tenere viva una prospettiva eh, di soluzione eh, diplomatica che entrambi eh, siamo convinti sia l'unica soluzione sostenibile ovvero quella di due stati sebbene appunto eh, la condizione attuale sul terreno eh, non, non induca a, a, particolare, a particolare ottimismo. Eh, e per concludere il mio intervento su una nota eh, di ottimismo, eh, vorrei anche dire che eh, appunto la regione è una regione contraddistinta eh, più da aree di crisi eh, che non appunto di soluzione dei conflitti più o meno annosi che la contraddistinguono, però è un'area anche dove si registra negli ultimi tempi un dinamismo che eh, giustifica un certo, quantomeno un certo interesse. E, e soprattutto sono in corso tentativi di, di sgelo, di riavvicinamento, di dialogo tra paesi che eh, fino a non molto tempo fa eh, non si parlavano e beh, noi diplomatici sappiamo bene che la condizione peggiore e la più, eh, la più preoccupante è quella di paesi che smettono di parlarsi. Pensiamo a quello che accade ad esempio a Ovest tra eh, Algeria e Marocco. Invece a est appunto ci sono dei segnali di riavvicinamento, ad esempio, tra la Turchia e tutta una serie di attori regionali, la Turchia soprattutto l'Arabia Saudita, la Turchia gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia e Israele, la Turchia e l'Egitto. Ecco, eh, con l'Egitto, per motivi che non c'è bisogno di spiegare, l'Italia eh, ha eh, serie difficoltà adesso sul piano bilaterale, difficoltà eh, che non ha la Francia, L'Italia invece ha relazioni particolarmente proficue, particolarmente positive con la Turchia. Questa forse è un'area in cui, lancio lì, un suggerimento più da think tanker che da, che da diplomatico, potrebbero mettere a fattor comune le proprie buone relazioni, noi con la Turchia e la Francia con l'Egitto, per innescare una dinamica di collaborazione nel Mediterraneo, perché il nostro obiettivo, quello della politica estera italiana nel Mediterraneo, resta, resta sempre quello di eh, tessere una rete di rapporti cooperativi sul piano multilaterale, quello che una volta si chiamava la Helsinki del Mediterraneo, che purtroppo appunto stenta a vedere la luce, e chissà che in un avvenire non troppo lontano, appunto, grazie all'impegno di Italia e Francia, non si riesca a creare le condizioni per avverare finalmente eh, questa visione. E qui mi fermo. Por Conte, anche qui spunti molto interessanti e soprattutto il riferimento che, a cui aveva anche accennato la Presidente Trazzi sul sulla eh, lacerazione dei, dei rapporti intrasunniti, ad esempio pensiamo appunto alla polarizzazione che si era consumata tra, che si sì, insomma adesso sembra che stia rientrando in un certo senso nei, nella, nella in una più o meno stabilità politica tra il Qatar la Turchia con Emirati e, e, e Egitto e Arabia Saudita dall'altra dall parte. Una, una polarizzazione che poi ha anche influenzato altre aree della regione. Pensiamo ad esempio alla Libia. È stato già ricordato che appunto questa più ampia polarizzazione regionale ha sia esacerbato il conflitto in un certo senso, ma anche favorito dall'altro l'inserimento di altre potenze non proprio regionali ma internazionali pensiamo al ruolo della Russia all'interno del conflitto libico ha ricordato proprio il dottor Conte il ruolo dei Wagner nel, nel, nel conflitto e naturalmente eh, l'Italia, la Francia e più in generale l'Europa eh, si sono trovate un po' in, in difficoltà sotto alcuni punti e eh, alcuni punti di vista soprattutto sulla sicurezza, ma anche sotto il punto di vista, appunto, poi delle, delle, mh, dei, delle emergenze che si sono eh, venute a creare. Eh, naturalmente, eh, dal lato francese, eh, la, la, la, la Francia ha giocato un ruolo centrale nel promuovere anche diverse iniziative all'interno della regione, eh, ha ricordato appunto il ruolo all'interno del conflitto Israelo-palestinese, eh, anche in un dialogo, eh, diciamo, con eh, l'Egitto il, il, in un certo senso, e, e, e naturalmente, appunto, anche nel promuovere eh, iniziative ben più ampie, pensa addirittura al Gas Forum, ad esempio, del Mediterraneo, del Mediterraneo orientale. E senza dilungarmi troppo, io vorrei lasciare la parola al nostro ospite, che appunto insieme il CESPI, insieme all'ambasciata di Francia, Organizzato questo evento e quindi appunto lascerei la parola direttamente al Raffaele dam Grazie per essere con noi e aver accolto il nostro invito. Grazie, grazie a voi. Eh, grazie al CESPI per organizzare questo quest evento. Penso che sia eh, assolutamente essenziale avere un dialogo eh, su questi soggetti e sono molto felice e molto onorato. Eh, di essere invitato a parlare oggi e anche a parlare dopo la Presidente Graxi e l'Ambasciatore Conte eh, che saluto e a chi do anche il saluto dell'Ambasciatore. Eh, prima vorrei dire forse una parola perché ci sono stati eh, anche discorsi sul Trattato del Curinale rispetto a al, diciamo all'importanza del trattato eh, nelle relazioni tra paesi europei e in particolare tra Francia Italia e Francia Germania. Io credo che il trattato del Quirinale, l'ambasciatore Conte l'ha detto mol molto meglio di me, ma il trattato del Quirinale non solamente uno strumento eh, che dà un'accelerazione tra i rapporti eh, Francia-Italia e io posso posso dare il mio piccolo testimonio che eh, tutti i direttori, tutti i direttori eh, degli affari politici del Che eh, hanno fatto consultazioni con direttori italiani e, e in, una, in una larga maggioranza sono venuti in persona a Roma anche in tempi quando eh, la pandemia si faceva eh, più forte e quindi era più difficile per loro di, di viaggiare e, e e poi dopo quello viene la seconda idea che il trattato del culinare è un metodo non solo per essere d'accordo, è un metodo per fare cose insieme. C'è una differenza e penso che sia stato per troppo lontano l'idea, eh, eh, forse al che non so per la farnesina, ma al che ne sono sicuro, che comunque perché siamo d'accordo su tanti soggetti, allora parlare tra, noi, tra di noi eh, in modo bilaterale dei soggetti internazionali non era la priorità. E secondo me quella è stata ovviamente un errore, dobbiamo eh, iniziare a fare più cose insieme. E quando, per quanto riguarda eh, il Mediterraneo, eh, quello è, è verissimo, eh, eh, vari interlocutori hanno parlato del trattato e di ciò che riguarda il Mediterraneo nel trattato, quindi eh, il terzo paragrafo infatti del trattato che è venuto citato, eh, anche eh, voi avete tutti parlato eh, dell'ambiente, dell'importanza di lottare contro il cambiamento climatico, eh, di assicurare la biodiversità, eh, tutto questo viene molto dettagliato nel, nel trattato e nel piano di attuazione del trattato, in particolare per, per l'ambiente, la parte 6, eh, dove si legge che eh, dobbiamo fare di più per assicurare la biodiversità marina con obiettivi precisi, eh, avere per le imprese la neutralità carbone, eh, avere iniziative come WestMed, come MedExplore. Quindi sono azioni concreti, eh, sono azioni concreti e poi per andare un po' più avanti penso eh, e anche ascoltando le altre intervenzioni che ci sia davvero una convergenza sull'approccio generale che dobbiamo avere sul Mediterraneo e sarà il, il mio primo punto e, e forse con eh, quattro, eh, quattro piccoli sottopunti. Primo eh, penso che condividiamo questo approccio globale, completo eh, come dicono gli americani holistic eh, del, de, della regione eh, dobbiamo lavorare sull'ambiente dobbiamo lavorare sulla sicurezza le migrazioni sono menzionate nel, nel trattato anche dobbiamo lavorare sull'educazione sulla cultura, sulla protezione del patrimonio quindi una visione su tutti i soggetti ciò che vuol dire una visione anche con tutti gli attori eh, si tratta di parlare con gli stati, si tratta di parlare con la società civile, eh, si tratta di opportunità eh, per la gioventù di questi paesi e, e cre credo che ci sia una continuità assolutamente chiara tra eh, i discorsi del Presidente Macron eh, durante il vertice eh, delle due rive eh, e poi al foro eh, delle due rive di, di febbraio e ciò che viene scritto nel, nel Trattato del Quirinale e, e il suo piano di, di attuazione. Eh, perché si tratta, il mio terzo piccolino punto, di una relazione rinnovata. Ovviamente la storia, la geografia gioca in vari sensi eh, per le relazioni tra Europa e, e, e, e altri paesi della, della riva sud eh, del, del Mediterraneo e dobbiamo lavorare su una relazione nuova. Eh, quindi, basate su un approccio, eh, diciamo, per rispondere ai crisi, eh, lotta al terrorismo, migra migrazione, problemi economici, ma anche un approccio positivo. E, e per quello mi riferisco anche a ciò che ha detto eh, così giustamente eh, l'ambasciatore Conte, che dobbiamo vedere anche le opportunità, sia il che basandosi sulla, sul potenziale eh, della gioventù eh, dei paesi del Mediterraneo. Ehm, ho già parlato lunghissimo della regione, ma vorrei dire anche eh, qualche parola sugli aspetti più di sicurezza, diciamo, e la stabilità regionale. Eh, è stata discussa, eh, infatti, la crisi alimentare, che ovviamente eh, viene come un problema prioritario eh, e pone il rischio eh, di, di, di non avere la stabilità nella regione eh, per quello c'è un'iniziativa italiana eh, che stiamo seguendo ovviamente con grande attenzione eh, la Germania ha preso anche dentro il G7 e noi abbiamo proposto questa iniziativa portata dalle nostre autorità che si chiama FARM e che infatti si sofferma su vari aspetti della crisi eh, alimentare quindi i mercati, eh, ovviamente la questione eh, di avere eh, di sostegno per questi paesi e trovare soluzioni insieme per, per limitare le conseguenze della guerra russa in Ucraina eh, passo al secondo punto perché la guerra in Ucraina anche pone due altre eh, questioni per noi nel Mediterraneo eh, prima credo che diventa molto concreta la questione di essere attenti eh, alle ingerenze, alle presenze eh, sia militari eh, sia eh, di influenze politiche eh, nella, nella regione nel Mediterraneo se stesso e vediamo bene che c'è questo gioco che adesso diventa molto concreto e credo che Francia e Italia abbiano eh, non solamente un interesse ma anche una responsabilità eh, per l'Europa di, di essere molto attenti a, a ciò che succederà nel Mediterraneo a livello di sicurezza eh, nelle prossime settimane. Eh, e poi il secondo soggetto per, per noi è, è di essere in capacità di convincere i paesi eh, della regione di essere diciamo, sensibili agli argomenti europei sull'importanza di questa guerra e ciò che vuol dire l'aggressione russa in questi tempi in Ucraina, eh, ovviamente a livello umanitario ma anche a livello politico e come violazione del diritto internazionale. E credo che sia ancora una sfida per noi di essere in modo di spiegare insieme, eh, di convincere gli interlocutori su quello. Eh, vorrei dire forse una o due parole sulla Libia eh, in modo più particolare, ovviamente per noi la Libia come per l'Italia è una priorità, è un dossier prioritario. Eh, eh, e credo che su quello, eh, come l'ha detto benissimo il direttore, eh, abbiamo punti direi abbiamo piccoline differenze sul metodo perché però la cosa importante secondo me è e di ricordarci che siamo d'accordo su due cose che sono l'analisi e gli obiettivi. Gli obiettivi sono comuni alla Francia e all'Italia. Vogliamo la stabilità in Libia, vogliamo che il cessato il fuoco venga rispettato in modo durabile. Vogliamo anche elezioni con un processo quadrato e la possibilità di avere elezioni nazionali. Eh, non vogliamo eh, la partizione del paese quindi abbiamo grandi obiettivi comuni eh, abbiamo anche un'analisi comune, eh, comune che eh, adesso siamo in una situazione eh, un po' preoccupante eh, c'era eh, la speranza di, di avere un processo politico che viene al suo termine adesso siamo in una situazione un po' più difficile ma l'altra la cosa, cosa importante è di lavorare insieme e io posso dire al mio piccolino livello, visto che eh, in un certo modo, in una certa misura, abbiamo avuto differenze sulla Libia, ma che anche il dossier sul quale abbiamo iniziato a anticipare, a fare il trattato del Quirinale, la sua attuazione prima del trattato del Quirinale, perché nel, nel, nel 2019 abbiamo iniziato di nuovo a lavorare mano in mano insieme e secondo me è, è stato molto fruttuoso e possiamo, eh, possiamo ancora giocare un ruolo importante eh, in appoggio alla Libia per, per ritrovare questa, questa stabilità sulla Tunisia penso che eh, l'ambasciatore ha detto tutto, detto tutto, tutto, tutto e, e poi siamo sulla stessa linea c'è una, una grande convergenza quindi eh, non direi di più su, su quel soggetto eh, ma semplicemente per concludere, eh, come, come parola finale, eh, di avere in mente eh, questo potenziale, eh, quello della, del Mediterraneo, di lavorare con, con i nostri partner in una relazione rinnovata e anche questo potenziale particolare del Trattato del Quirinale, che dà la possibilità di, di, di fare queste eh, azioni concrete insieme. Abbiamo parlato della dimensione europea, abbiamo parlato. Eh, è scritto nel piano di attuazione di un patto mediterraneo che sarebbe portato prima con un coordinamento eh, Francia-Italia e poi a livello europeo eh, e credo che sia una formidabile opportunità eh, che, che dobbiamo utilizzare per fare le cose un po' migliori nella, nella regione. Grazie. E... Anche qui eh, diversi spunti, ma mi vorrei focalizzare appunto per poi fare un ponte con, con adesso, passiamo diciamo la parola agli esperti. Eh, ma sulla Libia, che di fatto eh, non è la Libia soltanto in sé che raccoglie poi le sfide, ma anche ciò che è vicino, vicino alla Libia. Pensiamo ad esempio a. Appunto, ai temi della migrazione come della sicurezza. Proprio alcuni giorni fa eh, vi era un articolo pubblicato su uno appunto dei, degli istituti internazionali. Eh, che parlava della sicurezza e della diciamo una sorta di stabilità, in, in, eh, per esempio, nelle, nelle, in Algeria sul fatto che alcuni gruppi, eh, diciamo, legati all'islam politico radicale e fondamentalista avevano lentato un po' la pressione all'interno del paese, però aumentando di fatto la loro presenza in una regione molto più eh, cruciale, legata soprattutto ecco, a, due, a questi due aspetti, ma non solo, che era quello della migrazione e della appunto, eh, sicurezza. E sto parlando della regione subsahariana, no? legata al, appunto a eh, quella che puoi definire il Sahel, e, um, una regione diciamo, che ne, anche nell'ultimo periodo era, è stata, diciamo, eh, caratterizzata da diversi cambiamenti non proprio eh, positivi per diversi dei, dei, dei paesi, il Chad ad esempio, eh, ma come anche il, eh, il Mali, e, e che secondo noi sono strettamente poi collegate a tutti quei fenomeni che interessano e l'area in particolare, quindi il Sahel, ma e, e anche... Ehm, la regione del, del Nord Africa e di conseguenza, diciamo, un po' a cascata, anche se non è poi così meccanica la, il, il processo, anche i paesi europei, soprattutto, eh, considerando il periodo, e eh, anche sotto, soprattutto sotto il punto di vista eh, della migrazione. Eh, abbiamo oggi qui, eh, probabilmente uno dei maggiori esperti della, della regione, è il dottor Fabio Nicolucci, al quale do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. La parola a lei, dottore. Buongiorno, grazie molte dell'invito. Eh, Sahel in arabo vuol dire costa, eh, limite, quindi questo già dà il senso di intanto una de denominazione neocoloniale, <ride> perché le parole hanno una loro importanza e di uno sguardo che noi rivolgiamo a questa regione importantissima, con, che ha in realtà un interesse. Loro si, si risentono molto quando si parla di profondità della strategia del Sahel rispetto al Mediterraneo, perché loro si sentono in realtà invece la profondità strategica dell'Africa Nera anche molto spesso. Quindi eh, quando noi affrontiamo eh, con uno sguardo che deve essere innovato queste regioni, dobbiamo essere consapevoli che c'è tutta una storia. Questo lo dico perché si è parlato, l'ha detto l'ambasciatore Conte, eh, l'ha detto la Presidente Craxi, ma anche l'esponente eh, dell'ambasciata francese, eh, non si capisce bene eh, perché è stato fatto il trattato del Quirinale. allora eh, io so, eh, rispettando i lavori diplomatici, che è preziosissimo, che quando si fa un trattato è perché è necessario. Quindi evidentemente era necessario un trattato perché... Eh, senza dilungarmi molto perché voglio invece raccontarvi un pochino del, del Sahel, del Mali e di questa regione a mio modo, modesto modo di, parere, di vedere è vero da un certo punto di vista che non fosse necessario perché lo sguardo verso gli affari europei cioè verso la famiglia essendo noi cugini eh, era identico anche identitario ma era uno sguardo strabico perché quando si rivolgeva all'estero esso divergeva lo sguardo invece era di quello di due cugini che lottano, Scusatemi la parafrasi, un po' per, come per la stessa ragazza, insomma, molto in competizione. Quindi eh, il trattato equilinare è assolutamente opportuno, è prezioso, lo sta già eh, quindi merita non solo un seminario, ma merita anche un approfondimento politico, perché, eh, come dire, eh, rende la possibilità di mettere degli occhiali, ecco, degli occhiali nuovi, per correggere questo sguardo. Naturalmente tutto sta poi come si indossano, se si indossano con le lenti giuste, e qua vorrei dare un piccolo contributo. Quindi per quanto riguarda la politica intra-UE, forse, non, sicuramente non è necessario, anche se poi le cose è sempre meglio scriverle eh, che, che lasciarle dette, perché eh, scriverle leva l'implicito, il non detto, o restringe il campo del non detto. Eh, ma eh, era soprattutto molto utile per l'opposto, dove io invece, lì mi permetto un po' di di sentire dalla rappresentazione diplomatica, in questo caso fatto dal rappresentante dell'ambasciata francese, a mio modesto modo di vedere, in particolare sulla Libia, dove in realtà poi c'è stato, quindi era molto necessario. Ora, perché si è arrivato, quindi gli obiettivi erano diversi, non solo, ma anche l'analisi. L'analisi secondo me rimane ancora un po' diversa. Eh, io mi ritengo che sia arrivato il tempo di fare un'analisi condivisa per tante ragioni perché il Sahel è una regione esplosiva per tante ragioni sono state dette alcune di quelle eh, future che si vedono cambiamenti non solo securitari ma sono anche il... però sono tutte poi securitarie eh, sapete io mi sono laureato dopo la letteratura italiana sono andato in Inghilterra a fare un, un, un Enfil e sulla eh, la CSCM che era un'idea secondo me bellissima cioè Helsinki nel dimensione Helsinki nel Mediterraneo sulla scorta della CSC europea che era un'idea bellissima del defunto e almeno su questo punto eh, il ministro degli esteri De Michelis con cui io poi ho scritto una tesi su questa dimensione strategica secondo me ancora necessaria che dobbiamo inseguire la cui difficoltà è nel multilateralismo essendoci così tante crisi ma che è anche poi la risorsa più preziosa per risolvere questo. Quindi il trattato del Quirinale, seppur bilaterale, va, comincia ad andare in quella direzione, riprende quel discorso che poi è stato interpretato dopo l'Unione per il Mediterraneo. Tutte cose fallite, però tentativi che poi hanno lasciato un segno e soprattutto un senso di urgenza. E oggi ci troviamo nel Sahel. Allora è importante, secondo me, è partire da una, una giusta analisi. In pillole vi dico qual è la mia visione. Io sono da tre anni che lavoro a Bamako, in una missione europea di sicurezza, della sicurezza comune, di estera di sicurezza comune, missione francese, diciamo, quindi diciamo, non solo lavoriamo in francese, ma lavoriamo eh, con la direzione politica, dove la Francia è il paese più forte in, in termini di contributi, di, di necessità. Quello che vedo dalla mia missione a Bamako, naturalmente queste cose rimangono, sono private, dette non nella mia capacità di analista della missione, o del servizio sanitario, ma come contribuzione a un dibattito interno, insomma. E quindi non rappresentano la missione, ovviamente, che è a guida francese. E quello che ho potuto verificare, diciamo, l'idea che mi sono fatta, è che e, e, sia andato in crisi un rapporto sentimentale tra la Francia e l'Africa, ma non solo tra la Francia e l'Africa, un, eh, tra l'Europa e l'Africa nell'Africa dell'Ovest questo è massimamente imputato alla Francia anche con qualche ingiustizia devo dire perché quando i maliani dicono eh, il, il tutto il suo contrario cioè ci avete abbandonato ma siete troppo intrusivi diciamo è proprio esattamente un litigio in famiglia che si consuma è esattamente quando uno c'è troppo e troppo poco uno può essere tutte e due le cose è, è indice di un rapporto sentimentale che si è inclinato e la Francia ne porta il peso, ma questo riguarda tutta l'Europa. È l'Europa che ha rotto, dove si è consumato, logorato forse un rapporto sentimentale con l'Africa. In questo logoramento si è creato un vuoto, scusate la schemicità per non, per non annoiarvi, ma naturalmente sono dispezioni di chiunque per approfondire... Eh, successivamente, e sono temi che mi interessano molto, in questo vuoto, questo vuoto è stato riempito da che cosa? Innanzitutto da un populismo africano, cioè a un certo punto il modello anche democratico che noi eh, giustamente promuovevamo è stato visto come troppo lungo e inefficace, c'è stata una rincorsa all'uomo forte, sono temi indigeni e in, indogeni, in, voglio dire, non esportati. Eh, bisogna stare molto attenti su questo. È una cultura politica russa, eh, autoritaria, che però eh, diciamo, è servita come esempio, anche perché poi eh, sotto o sopra o accanto al rapporto forte della Francia con questi paesi c'era anche quello dell'Unione Sovietica. Allora, il Mali era nella... sono, sono vecchie linee di faglie che riaffiorano, a cui ci si rifà in mancanza di, altri, di altre soluzioni e questo è valido per il Mali, è valido il stato valido per il Burkina Faso, insomma in tutta questa fase di fronte alla complessità dei problemi e di fronte alla rottura di questo rapporto sentimentale non si è ricorso più, non si è stati più nemmeno capaci di ricorrere anche all'aiuto, penso a Bar Khan, 5.500 soldati con il grande sacrificio di 60 morti i soldati francesi nella lotta al jihadismo, con una certa irriconoscenza sono stati definiti inutili, controproducenti, e si è ricercata la soluzione dell'uomo forte. Ora oggi abbiamo un golpe, il secondo golpe in Burkina Faso, il secondo golpe in, in, in Mali, eh, il Senegal, che è il, rapporto, il paese più forte, più strutturato da questo punto di vista, anche con più tradizioni, eh, le situazioni sono grave c'è cioè anche in Ghana, eh, in Guinea-Conakry, tre eh, cioè, su 5 diciamo, degli stati della regione sono oramai fuori dal campo democratico, il Chad non sta bene, il Niger non si sente nemmeno tanto bene nelle zone di, di confine. Insomma, un, un, un, un collasso a cui, eh, regionale a cui eh, localmente si, è, si è, è stato riempito da un populismo all'africana, Diciamo per, per un sovranismo all'africana, per, permettetemi questa semplificazione. Ed è lì che, che, che viene l'alleanza con la Russia, con Wagner, con diciamo, è successivo. Ecco, se, per semplificare, non è Wagner che crea la domanda, ma Wagner viene cercato con una risposta e, e, e tutti gli altri attori esterni, fra cui la Cina, la cui Cina sta giocando la sua partita all'africana alla grande su tempi molto lunghi in modo molto diverso. Se voi guardate una, un aereo. Eh, che va mh, non dal Mediterraneo alle prime stazioni che ci vogliono due voli per arrivare in Africa nel Sahel ma quello da Casablanca o da Istanbul che è il secondo aereo diciamo, che io prendo regolarmente dove cambia il pubblico, non è più europeo c'è cioè una metà di locali eh, qualche consigliere militare russo e qualche eh, sparuto consigliere militare non occidentale lì dove ancora resistono i rapporti Ehm, o le missioni bilaterali, penso all'Italia, al Niger e cose del genere, eh, e eh, qualche eh, commerciante turco, saudita o rappresentante, e, e l altra, l altra, il resto è riempito da ingegneri cinesi che arrivano lì, eh, hanno un rapporto con, eh, con la diaspora come fosse un pezzo di Cina, non siamo, no, sono espatriati, sono un pezzo di Cina che segue le proprie leggi, non si impiccia, compra, eh, presta soldi, Affitta eh, e soprattutto comprare te, eh, le terre rare perché in Africa si giocano tantissime partite strategiche, fra cui quella terre rare che producono i semiconduttori, di cui eh, ci sono tre grandi giacimenti al mondo, una in, in, negli Stati Uniti, una in Cina e il terzo in Africa dell'Est verso eh, i Grandi Laghi. E eh, quindi è chiaro che chi si accaparà a quello poi avrà l'egemonia. Quindi diciamo un problema molto complesso nel quale paradossalmente, se mi posso permettere. Eh, il problema non è la competizione con la, con la Russia, ma è la competizione con la Cina al, nel lungo periodo, perché quella della Russia funzionerà fino a un certo punto, ma comunque essendo una, per quanto riguarda la lotta al jihadismo, che è quello su cui intervengono, e la sicurezza, essendo controproducente, perché come sa, abbiamo visto i metodi in, in Ucraina non è che cambiano in Mali, adesso non mi voglio spendere poi su, ma insomma, eh, suscita più problemi di quanto ne risolvano, ammesso che li vogliono risolvere, questo è tutto da vedere, e non è quella la soluzione, quello è semplicemente il sintomo della crisi. Ecco. Noi a questo punto, e mi avvio a concludere, abbiamo giustamente capito che da soli la Francia, per prima, dopo tempo devo dire, sempre nell'ottica di verità e di franchezza, utile franchezza che la Presidente grazia ci ha invitato tutti a osservare, dopo molto tempo, forse in ritardo, eh, ha capito, che non basta più l'autonomia Strategica dei singoli paesi, anche seppur con i loro forti rapporti coloniali. Proprio perché questo rapporto si è eh, logorato. Ora, eh, paradossalmente, non si è logorato quello nostro in Libia, ma semplicemente perché è vissuto in maniera molto diversa. Diciamo, dal punto di vista del potere inefficace. Ecco, eh, è un soft power, cosa, cosa che eh, probabilmente i francesi hanno cominciato a capire essere utile per, sia per fare massa critica per risolvere e intervenire sia per mantenere una porta aperta con l'Unione Europea e con gli altri paesi europei, in un'ottica di partnership, sia come modo per cambiare marcia rispetto a un rapporto fra hard power che non, non funzionava più e che cominciava ad essere controproducente. Quindi a questo punto di vista la Francia può essere molto utile all'Italia all che non ce la fa da sola eh, avendo poco hard power in Libia, ma può avvantaggiarsi moltissimo del rapporto con un soft power insostituibile, sempre più necessario nel resto dei paesi della regione eh, con l'Italia. Ecco, un po' la vedo così, essendo la regione molto molto interdipendente, soprattutto nei traffici, nelle dimensioni eh, informali e nelle dimensioni illegali, che poi costituiscono poi il problema eh, questo. Mm, mi permetto un, ultima, un ultimo appunto. Tanto più, secondo me, questo è vero, eh, di questa necessità di fare massa critica, anche perché poi eh, quest, per, anche il Sahel può costituire o comunque costituirà può eh, un, un tassello del più ampio eh, eh, diciamo, dopo guerra eh, ucraino. Lo può costituire perché nella guerra c'è sempre il pericolo che la, la Russia sotto pressione per mancanza di risultati e abbia la tentazione di allargare il raggio della, come dire, della, della, della provocazione, aprire altri teatri, cosa che ha fatto con Siria, in cui in, interventi in Siria, in Siria è intervenuta, eh, secondo me, per, per, per lanciare un segnale sulla crisi ucraina che si era aperta nel 2014, nel in 2015 interviene in, in Siria non tanto per tutelare tanti interessi, ma per mettere un e riempire un vuoto. Lo stessa cosa ha fatto nel Sahel. Quindi è possibile che il Sahel possa costituire un prossimo teatro dove magari una piccola provocazione, lanciare segnali eh, più o meno coperti. E lo stesso vale, quindi diciamo non solo direttamente, ma anche per il dopo. Esattamente per questa presenza eh, è necessariamente parte di un ragionamento strategico del dopoguerra ucraino. Quindi bene il Trattato del Quirinale, eh, se posso lanciare una provocazione da esperto, eh, non entro nelle politiche che non mi competono, di cui non ho nessuna domestichezza, eh, se possibile lo europeizzerei, ecco, perché eh, l'Europa da sola rischia di non farcela, da sola, figuriamoci Italia e Francia, eh, e per poi guardare all'altra parte dell'Atlantico e dire agli americani, sempre in linguaggio di chiarezza e di franchezza, Guardate che fate un errore strategico a ritirarvi, Africom sta diminuendo gli effettivi, ora Biden vuole tornare in Somalia, giustamente, ma con una presenza cioè, ma senza un rapporto transatlantico cooperativo che investa sul soft power, quella regione è destinata a creare grandi problemi nel futuro. Quindi io penso che il trattato equinale è un primo e non sufficiente preziosissimo tassello. Vi ringrazio. Allora, Nicolucci, beh... Eh, proprio quest'ultimo appunto e anche insomma eh, riflessione, quello del riempire i vuoti, ma anche l'alleanza e le relazioni con l'altra parte eh, dell'Atlantico sono di fatto centrali. Noi abbiamo visto che molto spesso si dice, eh, anche se non è poi così netto il contesto politico, che negli ultimi tempi gli Stati Uniti siano, si siano di fatto ritirati da virgolette, dal virgolette dalla, dalla regione al Medio Oriente e Nord Africa e, e questo questo ritiro più lo chiamerei più forse disimpegno e mh, diciamo ha, ha creato dei, dei vuoti e sia tutto il punto di vista delle alleanze europee e appunto eh, americane storiche eh, nelle, negli anni passati ma anche hanno eh, diciamo un certo senso favorito L'emergere e di attori regionali, gli attori, per esempio, soprattutto i paesi del Golfo e internazionali. E se guardiamo al Nord Africa, ad esempio, vediamo che in paesi come la Libia un grande ruolo, probabilmente centrale e determinante, lo hanno giocato sia appunto la Russia, eh, soprattutto dal, a partire, diciamo, dal eh, in tempi recenti, dal 2019, durante l'avanzata del generale Khalifa Haftar eh, verso Tripoli eh, o e dall'altra parte, proprio in Libia, dalla parte ovest, il ruolo della, eh, della Turchia, con un'Europa che di fatto era un po', eh, restava frastornata, non riusciva ad avere una visione comune. Eh, è stato ricordato un po' le frizioni e le differenze ripetute tra Francia e Italia proprio negli ultimi anni, eh, negli ultimi anni anche se appunto anche con poi la ricomposizione un po' del blocco eh, regionale ha di fatto anche alleviato di fatto anche le, le, le posizioni divergenti. Eh, naturalmente il Nord Africa occupa eh, un'area come abbiamo detto strategica pensa ad esempio anche a paesi cui soprattutto nel dibattito italiano si parla poco no? eh, penso al, all'Algeria penso al Marocco e, e naturalmente anche in questo periodo soprattutto di forti cambiamenti alla, eh, alla Tunisia nonostante siano, fossero partner strategici sotto molti, eh, molti punti di vista e voglio lasciare la parola al collega di cui insomma mi arrego cosa di dai del tu se non se, no, se non si offende grazie, grazie Roberto, Mattia Alberto che è amico e collega e eh, ci conosciamo molto tempo di cui appunto ci parlerà un po' di più, del, un approfondimento sul, sui paesi del, del Nord Africa. Prego Umberto. Grazie, mi puoi dare tranquillamente del tu. Eh, quello che cercherò di fare nei prossimi dieci minuti ecco, è quello di fare una panoramica della situazione eh, nel, nel... Sudafrica, eh, come dicevi tu prima, è una regione complessa e ogni paese ha le sue peculiarità, certamente, eh, ma dobbiamo comunque cercare di trovare dei, dei trend comuni. Ecco. Eh, per cercare di spiegare come siamo arrivati a questa eh, situazione fluida, sostanzialmente fluida nel Mediterraneo, in particolare nel, nel Maghreb, ecco, eh, credo che dobbiamo fare un passo indietro eh, e penso che eh, oggi eh, noi probabilmente stiamo pagando a caro prezzo Alcune delle scelte eh, strategiche che sono state fatte eh, dall'amministrazione eh, eh, americana di, di Donald Trump eh, nel periodo finale appunto del, del suo incarico ecco eh, la principale è probabilmente è quella di aver inaugurato eh, una stagione come eh, si potrebbe definire di, di politica di, di potenza nella, nella, nella regione in particolare in Libia ecco eh, basta fare riferimento alla famosa telefonata tra il consigliere eh, per la sicurezza nazionale, Bolton e Haftar, eh, in cui veniva incoraggiato il, il maresciallo di, di, di, di fare in fretta ecco, per, per la sua offensiva eh, a Tripoli nell'aprile del, del 2019, che ha inaugurato la terza fase eh, della, della guerra civile in Libia eh, dopo la prima del, del 2011 e lo scontro tra l'operazione eh, Dignità e Alba della Libia nel, nel 2014, ecco. Eh, questo ha consentito l'ingresso di, come dicevano i, i precedenti speaker, di, di attori regionali, eh, da una parte e dall'altra. Quindi si è creata questa competizione tra blocchi eh, che continua, secondo me, a essere uno dei principali leitmotiv della, della geopolitica della, della regione. Ecco. Eh, in questo caso occorre anche fare riferimento all'intervento turco, eh, che è stato sicuramente basato su un... Principio di revisionismo eh, senza dare giudizi di valore, però, anche le dottrine che sono state elaborate ad Ankara, come per esempio la, la dottrina della, della Mavi Matan della, del Blue Homeland, eh, fanno riferimento a un tentativo di, di uscire dall'isolamento eh, e, e cercare di, di modificare eh, la geopolitica della, della regione. E quindi l'intervento in Libia si, si iscrive anche in questo in questo in questa in questa linea di, di, di condotta. Eh, Un'altra un scelta strategica dell'amministrazione americana è stata sicuramente quella degli accordi di Abramo. Eh, e hanno avuto delle conseguenze mh, sicuramente positive per la regione, hanno inaugurato specialmente nel Golfo una stagione di distensione, di, di riconciliazione eh, però non, di, non bisogna dimenticare anche gli effetti, effetti negativi eh, e l'inclusione del Marocco in questi, in questi accordi eh, ha portato successivamente a un progressivo scongelamento di questo conflitto eh, congelato di questo frozen conflict nel, nel Sahara occidentale eh, e qui occorre ricordare per esempio come il ruolo dei, dei Direttori del Golfo eh, è stato strumentale, eh, basta fare riferimento all'apertura del Consolato degli Emirati Arabi Uniti, alla nel UN, sarà occidentale, eh, prima della decisione del Polisario eh, di eh, annunciare la fine del, del cesso del fuoco. Ecco. Eh, passando poi successivamente all'inaugurazione all del nuovo presidente eh, americano Biden, Abbiamo notato una graduale distensione regionale, eh, probabilmente per studiare appunto qual è sarà stato l'approccio della, della nuova amministrazione americana e qui abbiamo una serie di vertici come quello di Alula per la riconciliazione del Golfo eh, ma anche quello eh, il ruolo della Turchia appunto che continua a essere, a essere centrale come faceva riferimento prima l'ambasciatore Conte ecco questi, questo eh, rapprochement con, con l'Egitto che ha avuto degli effetti benefici sicuramente in Libia ma anche con importanti attori regionali come Arabia Saudita eh, Emirati Arabi Uniti eh, fanno pensare a un graduale superamento delle tensioni eh, nella regione eh, rispetto al periodo 2019-2020, ecco. Eh, quello che è cambiato nell'approccio americano è probabilmente un'insistenza sulla eh, competizione strategica, ehm, quella che Trump chiamava la, la Renewed Great Power Competition, eh, che potrebbe essere sicuramente ehm, interpretata come una pro profezia che si, che si autoavvera, visto quello che è successo in, in, in Ucraina. Eh, intendiamoci poi la responsabilità, a mio avviso, eh, resta principalmente sull'invasione sull e sull'aggressione russa, nessun misunderstanding su, su, su questo. Ecco. Eh, però eh, nella regione questo ha avuto un effetto dirompente eh, perché ci fa vedere due trend contrapposti. Ecco. Il primo è quello di una competizione tra, tra la Russia eh, e l'Occidente in generale, a cui molti paesi del Nord Africa hanno dato una risposta rifacendosi al, al movimento dei non allineati e in questo caso il ruolo dell'Algeria per esempio eh, e le risposte che sono venute anche in sede di votazione presso l'Assemblea Generale dell'ONU eh, sono, abbastanza, sono abbastanza evidenti, ecco c'è uno spettro di, di Bandung che aleggia lungo, lungo il Nord Africa eh, e in questa maniera ecco, i diversi paesi della regione cercano di sottrarsi a questo gioco a somma zero tra tra l'Occidente da una parte e la Russia e la Russia dall'altra. Eh, quello che rimane, a mio avviso, è questo scontro tra blocchi regionali, che è, che è quello della, del fronte della normalizzazione, eh, cioè dei paesi che, a seguito degli accordi di Abramo, hanno deciso di normalizzare eh, i, i rapporti con, con Israele, eh, è un altro fronte che è invece quello del contrario alla, alla normalizzazione. Eh, e in questo caso i, anche i segnali che vengono dal Nord Africa, come per esempio in Algeria, dove... Sono state presentate delle proposte parlamentari eh, per eh, impedire qualsiasi eh, riavvicinamento a, a eh, Israele. Una, mh, uno stesso passo è stato avviato in Iraq, credo, ehm, nelle settimane scorse. Ecco. Eh, però ehm, questo impedisce una riconciliazione eh, nel, nel Maghreb eh, che continua a essere caratterizzato dalla presenza di due conflitti congelati, di due frozen conflict. E, il primo è quello della Libia, ne eh, abbiamo parlato al singolare in, questi, in, questo, in questo seminario, però mh, potremmo anche utilizzare il plurale. Mh, invece di parlare di, di Libia, ecco, potremmo parlare di Libia, perché eh, in questo momento ci stiamo avvicinando sempre di più a una possibile partizione del Paese. Eh, si è eh, ricreata questa mh, polarizzazione politica con la presenza di due governi contrapposti e eh, la presenza della, della, della, della Russia mh, tramite eh, i suoi local proxies, come, come la Wagner, eh, solleva numerose preoccupazioni in Europa, soprattutto visto il, eh, la necessità di diversificare appunto le, le, le, le forniture energetiche. Ecco, eh, ci terrei a presentare che, che, il, ruolo della, mh, a precisare che il ruolo della Wagner ecco, è passato da quello di essere un uh, moltiplicatore di forza per, per Aftar, uh, a, quel, uh, a essere quello di un potenziale spoiler. Uh, è, è la, il, il, il riavvio del, del blocco delle esportazioni petrolifere uh, è un segnale indicativo, anche perché ci stanno dei collegamenti, non so se avremo tempo di, di, di analizzarli, poi, poi più tardi in una, in una, in una seconda sessione, uh, che fanno riferimento appunto al ruolo giocato dalla, dalla Wagner. Eh, eh, il secondo invece, appunto, eh, quello a cui facevo riferimento prima, quello del zar occidentale, in cui eh, non si vedono per il momento eh, spiragli eh, di un'eventuale eh, riconciliazione, e ha esso stesso eh, creato problemi alle forniture eh, energetiche eh, in, in Europa. Ricordiamo la chiusura da parte dell'Algeria eh, del, gas, del gasdotto Maghreb eh, Europe, eh, Nell'ottobre del, del 2021, eh, a seguito dell'ecutizzarsi um, delle tensioni diplomatiche con, con, con il Marocco, ecco. eh, un terzo possibile hotspot eh, potrebbe essere la Tunisia, eh, dove la situazione continua a essere molto molto molto grave. Ecco, la crisi politico-istituzionale a cui si faceva riferimento prima eh, potrebbe trovare una soluzione eh, se si supera questo approccio eh, che eh, Nicolucci prima, prima citava, appunto quello dell'uomo forte che risolve, che risolve i problemi eh, e cerca di ridurre la complessità a un, a, un, a un sistema binario molto più semplice da, da comprendere. Ecco, eh, L'approccio preso dal presidente Sayed in questo, in questo caso è abbastanza controproducente, eh, riassumibile visto il tema della de conferenza in uh, l'età 6 mois, e eh, anche l'avviso recente del, del Consiglio europeo, riguardo il referendum, incluso nella, nella roadmap presidenziale, è abbastanza corrosivo, perché potrebbe risultare in sostanza in una specie di plebiscito nei confronti di, di, di Sayed. Ecco, la polarizzazione degli anni passati tra islamisti da una parte e forze secolari dall'altra in Tunisia ha lasciato, ha lasciato spazio a questa polarizzazione politica tra il fronte pro-Sayed e il fronte anti-Sayed. Eh, e questo potrebbe provocare eh, dei grossi problemi eh, politici ma eh, soprattutto aggravati dalla situazione economica eh, che non trova per il momento soluzione in, in Tunisia grazie per le riflessioni eh, proprio ad esempio il ruolo della, della Tunisia giusto così per avere una chiusura era interessante questo incrocio che c'era il professor, il dottor Nicolucci diceva del populismo africano, no? Beh, in un certo senso anche in, in Tunisia, guardando anche Syed, che era un outsider insieme anche al suo rivale Nabil Karawi, ad esempio, è di fatto considerato una sorta di populista. Più di qualcuno, in alcuni media tunisini lo si scriveva come il Beppe Grillo tunisino, ora senza fare alcuni... Paragoni. però appunto per far capire come emerga poi invece, dopo anche un periodo abbastanza eh, difficile che era quello della transizione eh, politica tunisina, eh, eh, è stato, si è riversato in questo risultato in un certo senso, eh, che appunto ha valato per l'uomo forte al comando, ma anche questo, eh, questo populismo diciamo sì, e eh, poi lo conosciamo anche noi in un certo senso. Perché... Ah, premo, premo, premo. Scusi, eh, perché è un paese che conosco sufficientemente bene. Allora, ehm, io credo che quello che sta succedendo, questo impasse, che poi non è un impasse perché è stata fatta una roadmap per uscire da questa crisi istituzionale, nasca anche in Tunisia, da influenze esterne importanti che hanno tentato di eh, in qualche modo influenzare il sistema politico tunisino nonché di eh, in qualche modo bloccare il paese. cioè Non si può far finta che Nada non fosse abbondantemente sostenuta quando anche finanziata dai fratelli musulmani, da paesi esterni alla vicenda tunisina. Dopodiché, scusi Sam, ma adesso... Vorrei dire che il sistema parlamentare sta mostrando le corde persino da noi, che un paese diciamo, che esce da una dittatura, seppur illuminata, io penso che anche sul ruolo e la gestione di Ben Ali bisognerà che la storia un po' rifletta, ma insomma, passare da un sistema di quel genere a un sistema puramente parlamentare, evidentemente delle difficoltà nella società, l'ha mostrato, perché guardi adesso il plebiscito... Eh, il voto che ha eh, premiato Sayed del ben 70% dell'elettorato in gran parte di giovani però io parlo con quel paese, parlo con la classe media parlo con la piccola e con l'impresa parlo con insomma, eh, in realtà lui fa un'azione tra l'altro prevista anche dalla Costituzione tunisina che è a favore della gran parte di quella classe media di quella diciamo società civile che in qualche modo uh, ha dato l'impronta a quel paese quindi sinceramente mm -hmm. addirittura vedo dei tinte che lo hanno letto come un colpo di stato io non penso che si tratti non si tratta di una cosa del genere e ripeto è un, un percorso che lui ha molto concordato con, con la società civile tunisina. Uh, mm -hmm che da tanti anni regge quel paese. Eh, Presidente, no, in realtà eh, naturalmente la, la, la transizione che è andata poi avanti in Tunisia, di fatto, eh, se noi guardiamo come è stato descritto anche il paese, come il successo del, di quell'ondata di mobilitazioni popolari che effettivamente è stato in un certo senso poiché proprio però eh, ehm, quel, quel consenso qualcuno lo dice lo, lo, lo, lo definiva qualche ricercatore accademico lo, lo, lo definiva come una twin tolerance cioè una, una tolleranza reciproca proprio su quelle forze politiche che in altri in altri contesti si erano mostrate molto polarizzate no? Penso ad esempio e alla componente islamista e alla componente poi laica. La Tunisia in realtà era stata proprio in grado di combinare le due cose al di là poi del, del, della valutazione oggettiva e dell'azione politica di queste... Scusi, e eh, dopodiché noi eh, europei siamo stati, se mi perdono il termine, un po' stitici a sostenere quel processo democratico. Sono intervenuti al altri paesi, appunto, magari mettendo soldi nel sistema che era già fragile, a un certo punto c'è stata una reazione, ma se noi vogliamo sostenere un processo democratico in quel paese, allora dobbiamo sostenerlo sul serio. Perché fino adesso l'abbiamo sostenuto con grandi pacche sulle spalle, insomma, non, non, loro hanno un grossi, in questo momento un grossissimo problema, un disagio sociale altissimo dovuto anche naturalmente a quello che sta succedendo uh, alle porte dell'Europa e quindi uh, la crisi alimentare. E, non hanno i benefici della crisi energetica perché non hanno risorse energetiche come sappiamo se non solo un po' di gas quindi a Tunisia noi ci dobbiamo porre grandemente noi e la Francia il tema di sostenerla perché ripeto la situazione, il disagio sociale può fare scoppiare un'instabilità vera questa volta Ecco, proprio su questa ultima riflessione chiederei proprio ai nostri relatori e relatrici. Eh, rispetto ai trattati del criminale, che comunque sono stati un, un processo eh, insomma, abbastanza lungo e complesso, anche alla luce degli ultimi risvolti, come si possono in realtà poi tradurre eh, in, in, in azioni un po' più concrete rispetto alla, alla regione? Non so a chi vorrei lasciare, so a chi vuole prendere parola, ma inizierei da, ecco, da dottor Conte. Prego. Guardi, grazie. Ora, eh, azioni. Eh, insomma, eh, chiaramente nel, nel, nel mondo della diplomazia o della politica estera eh, il, il ventaglio di opzioni è al tempo stesso ampio e ristretto. Eh, per essere specifici, restare la Tunisia, che è un paese come diceva il Presidente Craxi, eh, la presidente Graxi, che ci interessa e ci preoccupa un poco soprattutto dal punto di vista del quadro economico e finanziario, perché abbiamo parlato delle condizioni politiche, le finanze eh, tunisine sono prossime al dissesto e quindi eh, di questo dobbiamo tener conto e dobbiamo fare molta attenzione per evitare poi che ci siano ripercussioni appunto eh, sociali che diventerebbero anche politiche e alle quali, lo dicevo prima, l'Italia è direttamente esposta. Eh, noi con la Francia siamo molto attivi eh, appunto utilizzando i canali della diplomazia per sensibilizzare le autorità tunisine che non sono le più eh, facili, le più recettive, ma non per questo non dobbiamo... Eh, risparmiare gli sforzi che anzi dobbiamo intensificare eh, affinché appunto questa roadmap venga eh, portata a compimento senza deragliamenti. Al tempo stesso cerchiamo anche di collaborare molto strettamente con i partners del G7 e il G7 ha un ruolo importante perché come sapete comprende anche gli Stati Uniti e il Giappone e quindi azionisti di riferimento del Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale e impegnato in trattative con il governo tunisino per l'erogazione di aiuti di emergenza che sarebbero una boccata d'ossigeno preziosa vista le condizioni delle finanze tunisine. Come dicevo, è un'azione discreta quella che svolgiamo che non può essere condotta alla luce dei riflettori ma appunto come credo che anche i qualificati partecipanti eh, anche come spettatori a questo dibattito sappiano sono queste le azioni che possono essere efficaci perché sarebbe molto facile conquistarsi dei titoli di giornale con azioni con declamatorie che però poi eh, servirebbero a poco. Quindi siamo molto impegnati, siamo molto preoccupati, tanto più impegnati in quanto siamo preoccupati per il futuro della Tunisia. Non so se altri. altri... Voi... Non, so, non so se posso aggiungere una cosa. Ehm, che va incontro anche allo spirito, anche se non alla lettera, di ciò che diceva la Presidente e anche l'Ambasciatore Conte, ma credo un po' di tutti. Eh, non so se vi ricordate, tempo fa c'è stata, cioè sul fatto che queste cose poi, come per la guerra in Ucraina, hanno un costo diretto anche su noi cittadini. Mi ricordo l'olio tunisino. Quando si entra in un, quando si entra in una, proprio su quanto costa la solidarietà, poi essere fattivi quando bisogna essere, e lo si può essere anche da cittadini, non sono solo le strutture del governo a poterlo essere. Quando si entra in un supermercato e si va a, a prendere, a, a comprare l'olio, ci sono due tipi di oli, diciamo, industriali. Uno che dice, eh, questo lo dico per i nostri ascoltatori ovviamente, uno che dice eh, prodotto con, o, o, con olive solo italiane, eh, che costa diciamo in circa 10 euro un litro, o, o 11, non meno, e, e l'altro dice fatto con olive dell'Unione Europea, che sono le olive anche tunisine, che vengono poi esportate per il mercato comune e mischiate alle altre olive. Olive peraltro buonissime. Beh, insomma, io mi ricordo fanno un olio, e e fanno un olio eh, pari se non superiore a quello italiano, eh, anche perché lì c'è la cultura dell'olivo secolare, eccetera, eccetera. Come da noi? Eh, perché il Mediterraneo è un ambiente, come diceva giustamente il compianto De Michelis, che meriterebbe una dimensione comune. Eh, c'è una cucina comune, eccetera, eccetera. Insomma, ci fu qualcuno in Italia... Esattamente come per l'aiuto alle armi all'Ucraina o per la solidarietà fattiva al costo del gas in bolletta, che eh, cominciò a fare polemica sul fatto che non era olio italiano. Eh, e questo creò dei problemi ai tunisini eh, alle esportazioni. Quindi sta anche a noi cittadini un po' rendersi conto delle interdipendenze e, e aiutare e i paesi lì dove possono essere aiutati se lo meritano perché quell'olio è buono, ecco, e ci possono essere altri campi. Scusate se mi sono permesso una, una cosa un po' non esperto da cittadino, ma insomma è per far capire poi le cose di cui discutiamo sono anche molto, molto concrete. Ecco. Colucci, eh, non so se l'ambasciatore Dang o Umberto Profazio vogliono fare il loro intervento. Lascio la precedenza a uh, ambasciatore Dang. Prego, prego. No, no, la, la, la prego. Comunque ehm, penso che eh, Alfredo Conte ha già detto tutto su, su questo soggetto, quindi lascio la parola. Ok, ehm, Mattia, se per te va bene posso aggiungere un paio di, di, di punti? Sì, sì. Sì, allora, ehm, per quanto riguarda la situazione generale, anche qualche precisazione poi su, su, sulla questione in Tunisia, ecco, eh, credo che eh, le premesse che abbiamo fatto in, questo, in questa conferenza siano tutte abbastanza genuine e, e giuste. Abbiamo parlato della necessità di eh, allontanarci da quell'ottica sicuritaria che molto spesso ha... Eh, Guidato eh, la nostra politica estera in questi, in questi paesi. Quindi ehm, priorità al terrorismo, eh, flussi migratori ehm, eh, e forniture energetiche e eh, eh, mi dispiace dire che molto spesso poi ricadiamo, ricadiamo nella, nella trappola perché eh, anche in questo caso mh, con gli accordi che abbiamo fatto con, con, con l'Algeria eh, o con il tentativo di diversificare le forniture energetiche della Russia ecco, eh, ci rendiamo, non ci rendiamo conto che molto spesso possono andare anche incontro, eh, eh, in, non possono andare incontro alle all esigenze della, della popolazione ecco. eh, un punto sull'Algeria per esempio ehm, la capacità massima di produzione di gas questo paese probabilmente eh, non può aumentare più di tanto, a meno che non si ricorra alla fratturazione idraulica, a, al fracking americano, eh, su cui diverse compagnie americane hanno già messo, messo gli occhi. Ecco. Eh, questo già in passato, nel 2014, aveva portato la popolazione locale a esprimere il proprio rigetto, le proprie proteste. Eh, per motivi ambientali, ehm, quindi inquinamento delle falde acquifere e, e, e quant'altro, eh, che poi rientrano anche nelle nostre priorità per l'agenda climatica adesso, verso, il 2000, verso il 2030. Ecco. Eh, quindi mh, il, il paradosso del, dell'approccio occidentale spesso si, si può riassumere anche in questi, in questi, piccoli, in questi piccoli passi. Ecco. Eh, anche per quanto riguarda la Tunisia, credo che eh, molto spesso ci nascondiamo dietro questa questa parola, questo feticcio della, della stabilità, eh, perché siamo preoccupati di quello che potrebbe succedere in Tunisia da qui a qualche settimana o a qualche mese, eh, specialmente con un'ottica riguardo i, i flussi migratori. Eh, ma fin quando non viene insta instaurato un processo democratico serio e credibile eh, e anche in questo caso mh, mi dispiace dire che il, il, i passi intrapresi dalla presidenza tunisina, anche per quanto riguarda il, il dialogo, ecco, eh, non sono stati eh, alquanto inclusivi. Eh. Il dialogo nazionale eh, tiene conto solamente di alcuni, di alcuni attori che non hanno, eh, che hanno eh, favorito, hanno, hanno supportato il, il processo avviato da SEAD dal, dal 25 luglio dal 25 luglio scorso. Eh, ma causano anche le, le proteste di importanti attori eh, locali eh, e in questo caso l'annuncio fatto dal, dal sindacato, dall'UGTT, UG, eh, di uno sciopero nel, eh, nel mese prossimo già eh, preannuncia una stagione calda per la Tunisia nei, nei mesi a venire. Ecco, eh, penso che l'Occidente e l'Europa in generale abbiano la responsabilità di aiutare la Tunisia a, a, a riavviare il suo processo democratico. Pena eh, appunto il ritorno del, dell'uomo forte come, come soluzione a tutti, a tutti i problemi. Certo, per chiudere, beh, in realtà, questa la strategia appunto a breve termine, no? Molte volte, appunto, con Umberto, soprattutto, ci siamo confrontati molte volte su, su determinati temi, la sicurezza, la lotta al terrorismo e soprattutto il mantra della della stabilità, che molto spesso, insomma, si tende a, a, a, a, con, a concepire come appunto eh, l'ordine e la sicurezza all'interno dei miei paesi, quando poi, appunto, poi la storia recente un po' ha insegnato a, a tutti, ai paesi de, della regione soprattutto, ma poi anche di riflesso, eh, visto gli, gli interessi comuni, anche all'Europa, che appunto eh, molto spesso l'uomo forte al comando non ha dato poi questa stabilità seppur sotto mezzi più o meno legali e anzi repressivi verso eh, determinate fasce della popolazione si pensavano arrivano i giovani eh, anche appunto una regione prettamente giovane no? Pensiamo all'Egitto che, che adesso ad esempio ha superato i 100 da alcuni anni già superato i mil 102 milioni di abitanti e con una grande porzione di, di giovani pensiamo ai territori eh, palestinesi, alla Siria insomma una regione molto giovane che deve appunto essere ben inclusiva soprattutto nei processi politici e soprattutto per quello che poi eh, ci ha insegnato la, la, la, storia, la storia recente e noi diciamo abbiamo concluso qui e ringrazio di nuovo tutti e tutte le partecipanti per questo animato dibattito. Di fatto, per la sua complessità, probabilmente dovremmo dedicare un giorno per paese, e anche per comprendere, per comprendere meglio le, la complessità e le diversità dei paesi. Appunto, il Medio Oriente e Nord Africa non è un blocco monolitico, no? non sono tutti uguali solo perché sono musulmani o parlano tutti l'arabo, anche se poi vediamo in Sahel che non parlano l'arabo. Però Ma... mi chiedo perché, scusi, è la Turchia che è governata da un uomo forte, è un attore internazionale, mentre invece la Tunisia se dovesse essere governata da un uomo forte, è un paese stabile. Questo un po' mi sfugge. <ride> Va bene... <ride> Certo, certo. Perché è povera, Presidente. Io devo scappare. <ride> Grazie mille. Ok, e insomma, e ringraziandovi di nuovo, mi auguro che ci, sia, ci siano altre occasioni di confronto. Ecco, eh, probabilmente focalizzate per ogni paese per comprendere meglio la, la situazione e probabilmente per analizzare più in profondità le dinamiche sociopolitiche e i rapporti internazionali. Grazie ancora, grazie alla Presidente Craxi, Alfredo Conte, Rafael Dang, il dottor Fabio Nicolucci e Umberto Profazio. Grazie e buon pranzo. Grazie a voi.